è una tabella riepilogativa di tutte quelle che sono invece le cappe di sicurezza microbiologica, quindi tutto ciò che è MSC, dal classe 1, partire a sinistra, classe 2, al centro, classe 3, a destra. Sono tutte cappe che vengono eh, sottoposte alla N12469, alla 14644 e poi nel dettaglio ci possono essere le NSF49, le DIN 12980 e quant'altro altre norme che scendono in, nel dettaglio. Allora, le cappe in classe 1, molto brevemente, sono cappe, che poi dopo vedremo un pochino più nel dettaglio, ma pochissimo perché non le abbiamo, in Italia non vengono per nulla citate, non, non ci sono, non sono cappe che voi trovate in giro e hanno un'aspirazione sul fronte del 100%, simile a una cappa chimica, però è una cappa di microbiologica, di sicurezza biologica, quindi ha un'aspirazione al 100%, passaggio di filtro EPA, e la canalizzazione all'esterno obbligatoria. Quindi, quando vedete il disegnino con la canalizzazione, è perché quella tipologia con quel nome specifico lo viene identificato anche perché c'è quella canalizzazione. E ora lo vediamo anche nel dettaglio. Le cappe di classe 3 parliamo prima queste sono le glove box tutte sulla destra e gli isolatori. E questi stessa cosa le toccheremo lievemente, ma sempre per il discorso che sono veramente pochi, pochissimi. E per quanto riguarda eh, queste cappe, ovviamente sono una categoria superiore, anche se io non è che le consiglio moltissimo ai clienti, perché bisogna saperle utilizzare, bisogna saperle manipolare, in quanto sono molto, eh, creano molto stress all'operatore, perché fisicamente si trova in difficoltà, si deve, deve utilizzare i manicotti per introdurre il materiale a un casino, cioè ci mette del tempo, insomma, tutta una serie di complicazioni, quindi porta complicazioni anche a noi perché noi dobbiamo fare le stesse operazioni, per esempio in questo caso per fare una prova su un isolatore, una cosa che vi interessa fare, se dovevo, devo andare a fare una prova di velocità si toglie uno dei guanti e si misura la velocità eh, in quattro punti sulla parte praticamente del manicotto che è stata tolta e poi si fanno una serie di calcoli e si va a vedere la velocità per vedere che stia aspirando. Poi